Sì, Intanto eh, guarda fai il frontone, Allora, qui c'è il posto di questa chiesa che domani se riusciamo, passando di te se abbiamo 5 minuti andiamo a vederlo. Dice, purifichiamo da la procedura che è la l'imperatrice. venne nel 424 per l'insediamento di suo figlio Valentiniano III sul trono d'Occidente. Ex voto, ha avuto un miracolo, ha avuto un miracolo e, e lei ha fatto edificare questa chiesa. Questa chiesa è stata bombardata dagli inglesi durante la guerra, l'hanno disfatta completamente, sono cioè rimaste praticamente eh, l'abside e le due eh, e, e il muro di destra e il muro di sinistra. La parte sopra, che era tutta in legno, antichissimo già dell'epoca, è stata proprio smontrata completamente. L'hanno riedificata con il materiale che i bombardieri avevano causato. È stata riedificata, quindi è stata una cosa veramente fatta molto bene. E poi dice, la chiesa, a tre navate, fu soggetta in epoca diversa a vari interventi fino qua, Totale ricostruzione a causa dei bombardamenti è del 44, vedete che c'è scritto. Altistante l'edificio, vergito quadrangolare, abbiamo il portale marmore in lunette è raffigurata l'apparizione di San Giovanni che dà la suo ora perché è questo collegamento questo collegamento con San Giovanni ci sono varie ipotesi è vero che lei ebbe questa visione di salvezza dell'imperatrice lei la dedicò a San Giovanni ma c'è qualcosa di più profondo porta le origini proprio antiche all'origine all siriaca di questa testimonianza cristiana la prima devozione il primo amore che, che si ha per Giovanni l'Evangelista anche se il Vangelo è di Alessandria, di fatto è di, di Antiochia, dal, da dalla, dalla Siria e quindi non è caso questa leggenda dice che lei ebbe la visione di San Giovanni perché era il legame più stretto che si, che si aveva con, con, con la chiesa di schiena e questa è una testimonianza antica, pensate, che questa qui è del 424 antichissima, chiesa antichissima purtroppo da fuori non si vede, domani ci passiamo ehm, Vabbè Campanile era rimasto però dentro vedrete che è stata ritirata su esattamente come allora nonostante il bombardamento l'abbia stata distrutta per più di un anno L'hanno ricostruita dopo nel 1946-1946. Il frontale ricorda questo collegamento tra Ravenna e Costantinopoli perché lei era di ritorno proprio da Costantinopoli. Ora, perché mi sono fermato qua? Non sapevo tutto sicuro. Perché adesso andiamo e parleremo molto degli ariani, ormai siamo vicinissimi. Ravenna era come Venezia, costruita su isole. Perché? Perché eh, qui ci sono tanti fiumi, tanti, un po' come Venezia, e costruirla qua era già... Perché c'è chi dice che è degli Etruschi, chi dice che è degli Umbri, la difendeva da tutte le scorribande che ci potevano essere anche dei, diciamo, dei popoli e degli invasori. La cosa che a me colpisce di più è che essendo divisa in zone, in isolotti concomitanti, che adesso voi li vedete chiusi, ma una volta c'erano i ponti c'erano proprio zone di pertinenza delle varie etnie la zona che andremo a visitare adesso era di fatto un'isola, che adesso no, non si riesce a vedere perché è tutta coperta, i canali sono coperti però era l'insediamento cristiano, tra virgolette, più antico che è quello degli Ariani perché questa città è stata conquistata quando ci sono state le invasioni barbariche che l'impero romano era agli sgoccioli specialmente quello d'Occidente dai goti e i goti che venivano dalle, dalle steppe del centro d'Europa erano di confessione ariana cioè loro avevano una visione di Cristo che adesso vi spiegherò bene bene bene bene però andiamo sul loro luogo dove c'era la loro capitale dove c'era l'episcopio dove, dove c'era l'edificio dei loro anziani, dei loro vescovi, dei loro funzionari? No? Andremo vicino. Dove c'è il luogo del loro battistero, dove battezzavano i loro adepti? La loro cattedrale c'è ancora, esattamente come allora. E quello lì è il centro di propulsione di tutta l'ideologia occidentale dell'arianesimo che c'è tuttora c'è anche via degli Ariani questa era la capitale perché era la capitale dell'impero ma era diventata anche la capitale venendo qua i goti l'hanno messa qui la capitale il centro di evangelizzazione per loro in quell'isola che adesso andremo a vedere è, è lì in fondo al portico lì a destra siamo già vicini e perché è importante? perché questa zona poi fu riportata all'ortodossia lo vedremo domani sarà il clu Domani oggi parliamo degli ariani. Domani dell'ortodossia cristiana trinitaria. No? Tanto da Giustiniano e da uno dei suoi grandi uomini, che non è neoniano, ma San Massimiano. E la sua venuta a Ravenna bonificò la città e quindi l'Italia intera dall'arianesimo. Quindi, prima andiamo a vedere la zona ariana, parleremo di quella dottrina. Voi farete tutte le domande che dovete fare, eccetera, eccetera. Perché? Perché le basi di quella dottrina in Occidente ci sono ancora. Quindi, storicamente, c'è stata la sconfitta degli alieni. No? Adesso vi spiegherò cosa credevano davvero. E vi farò vedere alcune immagini del battistero da dentro, ve le faccio vedere e ve le descrivo. Perché? Perché quell'idea ci sono ancora. Questo è il problema: ci sono ancora. E questa era la capitale. Roma era deserta, non c'era più niente. Non c'era più niente. Quando totti da passò da, da, da, da, da, so da Roma, Strone che narrano di due famiglie, tre famiglie, il papà era a gabbio a Castello e non c'era, c'era su presbitri, forse, praticamente era una città abbandonata, non c'era più nessuno. Sì. Cioè, questa era, la, era la, la, la città, era la capitale. Sì. E quindi tutto nel bene e nel male passava da qua. Nel bene perché questa città, questa testimonianza cristiana, quella ortodossa, tra virgolette, perché gli ariani sono venuti giù a Pedibus Calcantibus, l'ortodossia è venuta via mare, sono stati siriani a portarla a fare, tutti, tutti i mosaici che vedrete, che sono unici al mondo, li hanno fatte le maestranze ortodosse omousiane, le chiamo omousiane perché sono quelle che dicono che Gesù è della stessa omosi, cioè della stessa sostanza del padre, cioè noi sostanzialmente, cristiani, Trinitari <ride> Ecco le, eh, Erano tutte maestranze siriache L'ultimo giorno andremo a vedere Dove loro vivevano Al porto 20.000 persone Pensate che la capitale era 20.000 persone E già a classe c'erano 20.000 10.000 soldati 10.000 no, 10 Vi ho mandato il video di, di Alberto Angelo eh? Andremo su quel sito là dove c'è stato lui e eh? Lo aprono per noi Oh. Adesso andiamo a vedere la capitale e la dottrina degli ariani, qua avanti.